Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. Allora, iniziamo con le domande. Sì. Nome. Lorenzo. Fabio. Cognome. Camarano. Marinelli. Anni. 24. <ride> 22. Anche se sembra di più comunque. Lavori o studi? Felicemente disoccupato. La stessa vita, in pratica. Etero o gay? Non lo so. Etero, etero. Eterissimo. Monti o Berlusconi? Ma... Boh. Cambiamo domanda... Ma ne sono no. due Vorreste fare la politica? Sì, certo la qualunque No, perché è tutta una professione Sei andato mai a Mignotte? No, no mai, mai No mai Sei un diavolo o un angelo? Angioletto mm. Angioletto, dai Il verbo in passato di avere? Avessimo. Avessimo Cantante preferito? Uh, Vasco Rossi. Per Patrick White. L Attore preferito? Vin Diesel. Vin Benzina. Hai fumato una canna? No, sono proprio originale così. Vorresti provare? No, no grazie. No. MC cosa significa? E invece uh, sta Marinelli Camarano. Marinelli Camarano. Povero o ricco? Uh, ricchissimo, anzi di più, ricchione. Proprio. Povero ma aspirante ricco. Ora ci diamo un pezzo di poesia. Nel cammino di nostra vita. Mi ritrovai senza soldi. Uh, attualmente non mi viene la rima. Bello o brutto? Carino. In 3 x 9. No, non so. Eh, 27. Il posto più strano per aver fatto l'amore. Non ricordo, mi ricordo. Più strano, un detto forse. Quante ragazze hai avuto? Una. Eh, ho perso il conto, sinceramente. Dove vorresti vivere? <ride> Milano, Milano, Milano. Beh, in America, Salutate! Ciao! Ciao. Finito? Sì, è finito. <ride>